Benvenuti, in questo video parliamo di Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare. Giove è il quinto pianeta partendo dal Sole e fa parte della famiglia dei pianeti giganti gassosi, assieme a Saturno, Urano e Nettuno. È il pianeta più grande del Sistema Solare, la massa di Giove è due volte e mezza quella di tutti gli altri pianeti messi insieme. Giove è noto fin dall'antichità, le prime osservazioni dettagliate però avvengono solo nel 1610 quando Galileo Galilei lo osserva con il suo telescopio. I risultati sono raccolti nel suo libro Nunzio Sidereo, con il quale Galileo scopre per la prima volta qualcosa che nessuno aveva immaginato prima. Scrive Galileo che il 7 gennaio 1610, alla prima ora dopo il tramonto, ha puntato il suo telescopio verso Giove, notando che gli stavano accanto tre corpi luminosi come stelle. Nel libro riporta meticolosamente la posizione di Giove con accanto le stelline luminose. Possiamo rivivere quel momento grazie a programmi come Stellarium che ci permettono di visualizzare il cielo come appare in qualunque data e da qualunque luogo. Andiamo quindi a Padova il 7 gennaio 1610 alle ore 18, circa un'ora dopo il tramonto. Cerchiamo Giove e ingrandiamo un po' l'immagine per vedere quello che Galileo avrebbe visto attraverso il suo telescopio. Si vedono chiaramente due puntini luminosi sulla sinistra e uno sulla destra. Nel corso delle notti successive, Galileo ha continuato a osservare Giove annotando gli spostamenti dei punti luminosi. Non erano stelle, ma lune che ruotano attorno ad un altro pianeta. Il moto delle lune di Giove forniva una conferma della teoria copernicana dell'universo. 300 anni dopo, le sonde interplanetarie ci hanno mostrato con grande dettaglio quei punti luminosi. Sono i quattro satelliti più grandi di Giove che in onore del suo scopritore sono detti satelliti galileiani. Io... Europa, Ganimede e Callisto. Alcuni numeri su Giove. È 5 volte più lontano dal Sole della Terra. Compie una rivoluzione intorno al Sole in poco meno di 12 anni terrestri. Ha un diametro di quasi 143.000 km, 11 volte quello della Terra, e una massa di 318 volte quella terrestre. Come Saturno, anche Giove ha molti satelliti. Al momento ne sono noti 79. Giove è composto di gas, prevalentemente idrogeno ed elio. In questa immagine del telescopio spaziale Hubble si vedono le bande colorate che caratterizzano l'atmosfera esterna del pianeta. Il confronto con la Terra in scala ci dà un'idea delle dimensioni colossali di questo gigante gassoso. Le bande colorate corrispondono a correnti a getto che circolano attorno al pianeta parallele all'equatore. Come possiamo vedere da questa animazione, i venti soffiano alternativamente da est verso ovest e viceversa. L'atmosfera di Giove è molto complessa e poco si sa dei meccanismi che la governano. La composizione delle nuvole non è nota, anche se si presume che i colori derivino da composti dello zolfo, del fosforo e del carbonio. Una caratteristica dell'atmosfera di Giove è la Grande Macchia Rossa, un uragano grande come la Terra che qui vediamo in questo filmato ripreso dalla sonda Voyager 1 durante l'avvicinamento. La Grande Macchia Rossa viene studiata in modo sistematico dal 1879, ma si ritiene che sia stata descritta per la prima volta nella seconda metà del 1600 dall'astronomo Giovanni Domenico Cassini. Se la macchia osservata da Cassini fosse quella che vediamo oggi, l'uragano sarebbe attivo da almeno 300 anni. Non sappiamo quando si sia formata la grande macchia rossa, né per quanto tempo durerà. Giove influenza il resto del sistema solare a causa della forza di gravità che esercita. In particolare agisce come un gigantesco aspirapolvere cosmico attirando a sé asteroidi e comete che incrociano la sua orbita. Le macchie scure in questa foto del telescopio spaziale Hubble sono i siti di impatto dei frammenti della cometa Schumacher-Levy 9 che ha colpito Giove nel 1994. Nel 2009 un astrofilo australiano, Anthony Wesley, ha osservato il risultato di un altro impatto che ha prodotto uno squarcio nelle nubi, grande come l'oceano Pacifico. Non si sa cosa abbia causato questo impatto, probabilmente un asteroide o una cometa del diametro di qualche centinaio di metri. Come spesso capita, le lune dei pianeti giganti sono quasi più interessanti dei pianeti stessi. Nel 1979 Voyager 1 ha ripreso questa immagine che mostra due pennacchi vulcanici su Io, la luna galileiana più vicina a Giove. Nessuno aveva mai osservato prima di allora vulcani attivi al di fuori della Terra ed è stata grande la sorpresa di averli trovati non su un pianeta ma su una luna di Giove. Io è il luogo con la più elevata densità di vulcani attivi dell'intero sistema solare. L'attività vulcanica è causata dalla forza di gravità di Giove che tende a deformare Io producendo attrito che genera calore. Le altre lune galileiane non sono meno interessanti. Europa è un po' più piccola della nostra luna e ha una superficie ghiacciata piuttosto liscia. Si presume che sotto il ghiaccio sia presente acqua liquida in abbondanza. Il vasto oceano sotterraneo di Europa potrebbe ospitare forme di vita elementari. Ganimede è la luna più grande del sistema solare, perfino più grande del pianeta Mercurio. Questa luna ha un nucleo di metallo fuso ed è l'unico satellite del sistema solare che dispone di un proprio campo magnetico. Ha un'atmosfera estremamente rarefatta composta da ossigeno. Anche Ganimede è una superficie ghiacciata che potrebbe nascondere acqua liquida in profondità. Secondo alcune teorie ci potrebbe essere più acqua liquida su Ganimede che in tutta la Terra. Callisto è l'ultima delle lune galileiane ed è quella tra le quattro che si trova più lontana dal pianeta. Callisto è il secondo satellite più grande dopo Ganimede. Come la nostra luna mostra sempre la stessa faccia a Giove. Nel 2003 la NASA ha esplorato la possibilità di costruire una base abitata su Callisto. Questa base potrebbe fungere da punto di rifornimento per le esplorazioni del sistema gioviano o del sistema solare esterno. Callisto è interessante perché ha una superficie geologicamente stabile e si trova a distanza di sicurezza da Giove dal suo campo magnetico. La NASA ha stimato che una missione umana su Callisto potrebbe essere fattibile nel 2040. Giove è stato visitato da diverse sonde. La sonda Galileo è stata la prima ad entrare in orbita attorno al pianeta nel 1995 e vi è rimasta per i successivi otto anni fino al 2003. La sonda ha lanciato un modulo appeso ad un paracadute nell'atmosfera di Giove. Il modulo ha studiato l'atmosfera superiore fino ad una profondità di circa 140 km, prima di essere distrutta dalle pressioni e temperature. La missione Galileo ha avuto grande successo sebbene sia stata funestata da diversi contrattempi l'antenna principale avrebbe dovuto aprirsi come una specie di ombrello. Sfortunatamente le stecche dell'ombrello si sono incastrate rendendo l'antenna inutilizzabile. Per tutta la missione è stata usata l'antenna secondaria a basso guadagno che però offrirà una velocità di trasmissione bassissima, da 8 a 16 bit al secondo contro i 134 kilobit di quella principale. Un altro problema ha riguardato il registratore di dati basato su un nastro magnetico. Un primo problema si è manifestato nel 1995, quando il meccanismo di riavvolgimento ha rovinato una estremità del nastro, rendendola inutilizzabile. Nel 2002 il registratore si è bloccato dopo un malfunzionamento temporaneo del computer di bordo. Il registratore è stato parzialmente riattivato dopo lunghi giorni di tentativi. Nel 2016 Giove è stato raggiunto dalla sonda Juno, che studierà il campo gravitazionale, la dinamica dell'atmosfera e la struttura del campo magnetico. La sonda dovrebbe continuare a operare almeno fino al 2021 e si spera che sarà in grado di fornire dettagli sulla struttura interna del pianeta e della sua atmosfera. Questo filmato spettacolare è stato prodotto dalla NASA montando le immagini riprese da Juno durante una delle sue orbite. L'atmosfera esterna di Giove ci appare ad un livello di dettaglio mai visto prima. Una curiosità. Juno porta una placca dedicata a Galileo Galilei, fornita dall'Agenzia Spaziale Italiana. Porta inoltre tre personaggi Lego di alluminio rappresentanti, da sinistra verso destra, Giove, Giunone, a cui è stata dedicata la sonda, e Galileo Galilei con il suo telescopio in mano. Giove è il pianeta più maestoso del Sistema Solare e custodisce gelosamente i suoi segreti sotto le nebbie della sua atmosfera turbolenta. Nella mitologia greca, solo la moglie Giunone era in grado di vedere attraverso queste nebbie per scoprire le malefatte del marito. Allo stesso modo, la sonda Giuno è equipaggiata per scrutare nelle profondità del pianeta e gettare luce su alcuni dei misteri che ancora lo circondano.